Bimbe, buongiorno. Bimbe, oggi è venerdì, ma è un venerdì speciale. Vane, oggi è un venerdì super speciale per te. Ehi, sveglia. Buongiorno. Ciao Ani. Buongiorno, Vane. Cosa facciamo stasera? Eh? Oh, sì, sì. Ciao Tatera! Cosa facciamo stasera? Eh? Ciao amore! Ciao Buongiorno signorina! Ciao! Sei stanchissima stamattina? Eh? Però, no? Per oggi è una giornata speciale vero? Verissimo? Perché stasera succede una cosa bellissima! Eh? Eh! Uh -huh. Dai, adesso finisci di prepararti, va bene? Così andiamo a scuola, ok, amore? Allora, Vane, diamo una piccolissima, eh! Ma piccolissima! Anticipazione di stasera. <sussurra> Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che racconterai un piccolissimo particolare di quello che succederà stasera. Sì. Vuoi sì. raccontarlo tu? Sì. La facciamo raccontare ad Anastasia? Ma non devi dire tutto, eh? Ok, lo so. Dai. Che ci sono le mie amiche. Che faremo qualcosa con le tue amiche, vero? Però... Prima? Sì. Andiamo in piscina. Quindi andremo in piscina come tutti i venerdì, vero Vane, con le tue compagne di classe? Che sono due, che sono Giorgia e Giulia. Esatto, che salutiamo. Ciao Giorgia, ciao Giulia, ci vediamo tra pochissimo a scuola se Vanessa si veste. <ride> E poi faremo qualcosa con loro stasera, vero? Guarda, cosa? Eh. Dondola? Sì, Madamita. Mm. Ok, allora, tu invece, che fine fai stamattina? Stai con me? Mm. Sì? Niente asilo? Mamma. Guarda quel labbro rosso che hai, mamma mia! Mm. Ma perché c'è il mio accappatoio di piscina? Perché lo avevo lavato e alla fine l'ho appeso lì. Ok? Già pronto questa sera. Vane vestiti. Perché altrimenti non facciamo in tempo ad andare a scuola. Io sono felicissima perché oggi è una giornata speciale e non vedo l'ora di andare in quel posto che non vi dico. E adesso vado a scuola e quando usciamo ci rivediamo. Ciao! Anche voi state andando a scuola. Oggi è venerdì e io esco alle 4 e 20. Che okay, noia! Yeah. Voilà! Sono passate otto ore e siamo fuori dalla scuola di Vane sì. Vanessa tra pochi minuti uscirà da scuola Poi vabbè inizia la solita nostra routine del venerdì Quindi catechismo e piscina E dove andiamo dopo la piscina? Dove andiamo dopo A la piscina? A mangiare A mangiare la pizza! pizza con chi? Giorgia e Giulia Con le compagne di Vanessa, Vanessa Però c'è anche Mattia C'è anche Mattia che è il e fratellino lì. di Giorgia e Anna, ma c'è il risotto bianco e giallo? Sì, lo vuoi? Mm, sì. sì oh, bravo. Però me ne avevi detto che potevo mangiare quello di lì che Cosa vuoi male? mangiare, mangerai. Quello che vorrai mangiare, certo, mangerai. Male. I wuster con le patatine o il risotto. Magari possiamo fare sai cosa? Prendere un piatto di wuster e le patatine e uno di risotto lo puoi dividere con tua sorella. Se lei sarà d'accordo, ok? No. Nah. Cosa no? Mi mando il sottotitolo con le patatine. Allora vuoi, non vuoi più il risotto? No. Ok, allora prenderai tu i Bustel con le patatine e Vanessa deciderà quello che vorrà mangiare. Va bene? Ci vediamo fra pochi minuti. Ma fammi vedere che capelli hai. Sì. Ma cosa hai fatto oggi? Sei tornata? Come è andata? Bene. Sei felice? È finita la settimana? No. Eh? E se a melecis. Sì, ma... Adesso inizia il tour, eh? Il tour della nostra routine del venerdì. Sì, vai avanti, vai avanti, sì adesso vado, avanti. ti volevo solo dire una cosa: che stamattina ho portato vava, eh, Anastasia mm? dalla parrucchiera e ti ho preso un regalino. Cosa? Adesso andiamo a casa e lo scoprirai. Mm. Ciao Un cane. <ride> ciao ciao. È che... a casa. Vane, regalino per te. Visto che è venerdì e lavori sodo tutta la settimana sono scesi? e non lo so e vai prima a prenderli perché non scendono oh, uno dei due è tuo eh? l'altro è di tua sorella Aspetta, non è che? Non è Uno è più piccolo, no? Ah, è sì, può piccolo. darsi cioè, Dovrebbero essercene altri due no, Ma brava, guarda Forse è la soluzione è migliore Allora, uno Chi è più grosso e uno è più piccino Ha il cuore? Il cuore, esatto okay. Ti piace? Sì Vuoi metterli? Proviamo sì. a metterli? Bene. Sì, sono come i suoi Proviamo a metterli perché avevi avuto problemi con i vecchi orecchini Però disinfettati prima Anche gli orecchini devi disinfettare Vai, sì. vai su non si riesce a mettere la cuffiaia, te la fai? Vuoi una mano? Io me, la, io me la riuscivo a mettere da sola. La cuffia invece, poi me la metto mm. allora, qui. Prendo me... le ciabattine? Eh, Vanessa è entrata. Aspettiamo poi che esce, va bene? Poi andiamo a cena. Come hours later. Ah, Siete pronte? Sì. Avete sì. fatto? che mi devo ancora cambiare dai sei pronta? Eh? sei pronta? Sì. Sei asciutta? Uh -huh. è asciutta? è stanca amore no. è un faccino va bene e dai che si vede andiamo a cambiare. Eh, no. Sì. andiamo a eh. okay. bravo spegni tutto e andiamo finalmente a cena questa cena tanto attesa dai chiudi vediamo se sei capace dall'altra parte Aspetta. boh adesso mi rompe la chiave dentro faccio io oh. oh brava benissimo ancora uno boh tira via tira via ok pallo va bene deve essere okay. molto deve essere oh. ah, no girala così via dai andiamo dalle tue amiche abbiamo incontrato i nonni io quella macchina, io pensavo in macchina che, che era quella dei nonni, infatti è quella dei nonni è vero ma è qui la festa? si sì. oh, ciao matti Vai. ciao Giulia finalmente che avete ha ciao amore ma che per sei? sei? Non posso entrare in casa vi state divertendo? hai fatto bene Giorgio, te l'avevo sì, detto sì. che faceva caldo. avete già scelto il mangiare? Va bene, allora buon divertimento, ci vediamo dopo, eh! Posso toglierla? Sì, certo che puoi toglierla. La dai mia mamma? Dai no, a la la la la mia, la mia mamma. È la mamma, alla, alla, alla bene, mamma mia nostra. Alla mamma di ti voglia. La tengo io. Ricordatelo, ok Giù? Sì. Dai, ciao! Abbiamo vinto la tua. Ma no, questa era qui, eh! Ho fame. Bambine, ma avete caldo? No. Leggermente? No. Vane? No. Tutto bene? Anni, sì. Anni, ti è caduto tutto, ma sembrate al mare, eh? buon appetito, buon appetito di buon appetito Vane, grazie, mm. prego, buon appetito bimbe, grazie. buona, ciao amore buon appetito, cosa mangi? Che sì, buono! Lo mangi tutto amore? Eh? Sì, dai! Provaci! Ok? Guarda vai! Dai, tutta staccata! Mamma! Come va? Bene! È caldo? Ciao Nina! Ciao Nina, vai! Ani? Ani? Che bella, sei una ballerina. Eh, sono diventato un fiorellino? Sì. E sì. chi? Sì. sì. Guarda, guarda. Vai, Giulie. Vai, la spazzata. Wow, bravissima. Aspetta, forse. È Io so fare anch'io. Fatemi vedere, aspetta. ad avere la bocca sporca di Nutella anche fuori a cena cosa stai mangiando la, la crepa alla Nutella anche al ristorante è buona ma è buona come quella della mamma no la giò anche la giò crepa alla Nutella ti piace Certo. eh lo so amore sai quante crepa alla nutella devo fare io a casa? non dico tutti i giorni ma quasi loro ma ne vanno matte anch'io me mh. le fa papà te le fa il papi? bravo papà vediamo un po' Giulia tu hai spaccato stasera complimenti ciambellone ripieno di nutella e gelato la prossima volta seguirò il tuo consiglio che non ho seguito e la mia vane? crepa alla nutella però Vane, dì la verità la ciambella di Giulia non ti ispira? a me non mi piace a me di brutto Giulia a me allora sì, a vederla è un po' nauseante però è da assaggiare è da provare, si poteva prendere e dividere in quattro vero Giulia? non è mischiato buona, buona buona? come la mia? la mia è più buona? ecco, figurati, non avevo dubbi guarda, la prossima volta che mi chiedi la crepa alla Nutella vieni qua e te la compri, ok? ciao ragazzi il video è piaciuto! Vi vi se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi lasciate la campanellina e mettete un bel like ah, Brav Brav bravissime ciao anche Marino, iete, iete, iete, a te pare, ai non due, mi darà miglia